Eh sì, no, qui mi siamo in onda, vuoi dire qualcosa? Eh no, volevo sapere che cosa è successo, perché io ho saputo solamente dal, dal, dal, dal, dal telegiornale, cioè sono tornato a casa e mi hanno detto che a Bari hanno ucciso. Sì, ecco ora, ora ti spiego, cioè appunto è morto un compagno della Federazione di Comunista, si chiamava Petrone, non ricordo il, il, il nome veramente. Benedetto. Benedetto Petrone, ecco precisamente. È stato ucciso in piazza Massario, meglio di fronte alla prefettura, all'angolo con la prefettura, sicuramente dai fascisti. Eh, un altro compagno è stato ferito, però per fortuna ne avrà soltanto per dieci giorni, è stato prima in sala di animazione, poi l'hanno portato in clinica chirurgica, comunque la pronuncia è stata è stata sciolta dai medici eh, come dire, che, che dirti se tu vai in piazza Massari dove stanno mo un 150 o 200 compagni vedrai che c'è un team veramente irrespirabile e non so se hai sentito quello che abbiamo detto prima molto, no, no, no, non lo ecco molto, molto molto pericoloso secondo noi, noi speriamo che qualcuno ci telefoni e ci dica anche le sue impressioni su questo, cioè noi temiamo che domani si... Eh... Come dire, si si ricrea un, un, un clima di violenza che, abbiamo detto prima lo ripetiamo ora, farà il gioco del regime. Se domani scapperanno nuove violenze è inevitabile che questo non farà che favorire il regime stesso, non aiuterà certo il compagno e eh, non, non, non, non aiuterà nessuno, sarà appunto un servizio fatto al, al regime. Un, altre informazioni, domani c'è una manifestazione a Piazza Marsari, ci sciopero chiaramente nelle scuole, nelle, nelle università, mh, nelle fabbriche organizzate dal sindacato e verrà il segretario nazionale della FGC eh, proprio qua a Bari a commemorare il compagno uh, morto stesso. ma sono già successi i casini o no? No, cioè, è stata buttata una bottiglia Molotov alla sede della Cisna lì in via, via Cheroli, se non sbaglio e poi mi pare c'è stato un, un, un tentativo di incendio, di scassinamento nella sede delle MSI in via Piccini però niente di per fortuna per ora niente di grande ciò che turba è che se tu vai a Piazza Massari vedi eh, le montagnette di pietre e, e roba di questo genere e, roba giustificabile ripeto perché io stesso quando ho visto come dire i, gli Puoi arbusti la voce? scusami sì scusami tu ma sto io stesso quando ho visto gli abusti, lì mi sono sentito veramente rivoltare dentro come in hanno preso in pratica non essendoci fiori hanno preso eh, gli abusi delle aiuole che stanno lì vicino a Piazza Massari e, e questo a indicare il punto dove, dove il compagno è morto E veramente... l'hanno ucciso? mi eh, pare che l'abbiano con un coltello pare ma pum, pum, pum, pum, pum, non è questo che interessa in fondo il problema è che comunque un compagno è morto ed è morto per una violenza che veramente purtroppo non è che non possiamo dire non comprendiamo, la comprendiamo perché ha delle sue specifiche ragioni in questa schifosa società in cui noi ci troviamo ad agire. E contro la quale noi dobbiamo cercare di lottare. Noi usiamo questo strumento di espressione, è della radio, per far passare un nostro messaggio, anche il messaggio di altre persone, se è chiaro, in questo momento il nostro perché nessuno ci sta telefonando dicendoci cose diverse dai nostri. E noi speriamo che domani la risposta sia rigorosamente non violenta, è la migliore risposta che si possa dare a questo regime che vuole la violenza e che vive sulla violenza. Non so se tu volevi dire qualche altra cosa, altrimenti lasciamo libero. No, libero. sono perfettamente d'accordo con te perché se, se solo dovessero succedere. Di, di casini e, e tutta, ci sono tutte le carte perché possano succedere. succedere e, e chiaramente questo andrebbe tutto a favore del regime ecco sì no. questo, questo discorso venga capito venga capito dalla maggior parte delle persone ti ringrazio ora speriamo che arrivino anche altre telefonate bene, grazie, ciao, ciao. Ho un'altra uh, telefonata, io spero che eh, si senta, tu mi senti? Io sì. Ecco, allora dimmi. Allora, volevo dire, sono una compagna, una delle compagnie che sono... Pronta? Sì, mi senti? sente? Eh? Sì, penso di sì, sì. Eh. per quanto è successo a benedetto io ero un professore suo no? insegnante e la Roma due anni fa no? ecco e io vorrei dire alcune cose perché dalle 11 che ascolto dalle 10 che ho preso la vostra notizia detta da voi però non ho mai avuto mai il coraggio di chiamare anche perché così mi sembrava un po' esibizionistico esibizionistica la cosa comunque adesso al punto in cui è arrivato diciamo così, sto dibattito. Mi sembra che sia doveroso puntualizzare alcune cose sì, che hai detto tu e che qualche ascoltatore ha anche detto. E soprattutto io ho fatto questa telefonata anche perché credo che in questi momenti, se noi crediamo, veramente io sono uno di quelli che devo dire che non credo nel mio lavoro. Cioè capire quanto importante invece sia il, il lavoro di insegnante nel fatto bene cioè, io mi, mi sento così toccato da questa vicenda proprio perché sono stato io a portare Benedetto su questa, a scegliere questa battaglia e insomma sì, capisco perfettamente però a scegliere anche dal la questo tipo, cioè la non violenza, cioè non violenza nel senso, nel senso di pacifismo come qualcuno e molti forse stanno fraintendendo. Ecco, io l'ho detto prima, non so se l'hai sentito, non violenza significa scegliere diverse armi per una battaglia che si vuole cioè, combattere. Sì, appunto io a questo punto, questo è come volevo precisare, prima di tutto che sia il dovere di chi lavora, di chi è insieme ai giovani, insomma, di, di dire...